Ciao, oh, benvenuto e bentornato sul nostro canale YouTube di GIZARD uh, volevo fare un video su quella che è la parte relativa al rischio legato a uh, incendio che ci può essere in un laboratorio non so se tempo fa ricordi poco tempo fa in realtà uh, l'azienda ECOX uh, è andata in fiamme quella che era di Pomezia che ha creato questa nube tossica, ci sono state, so, ha sollevato un gran polverone in tutti i sensi e è andata un po' sotto i riflettori, no? sotto l'occhio eh, attento di, di tante autorità, di tanta gente, perché ha preso fuoco tantissimo materiale, dice, dicono cartaceo, c'era <coughs> plastica, c'era tanta roba. E però ora per dirti che queste cose avvengono avvengono in grandi eh, diciamo volumi come in questo caso, come in questo contesto, grandi incendi come la, la fabbrica è andata il deposito in realtà era andato in fumo ma sono cose che possono succedere anche in laboratorio <coughs> quindi volevo farti eh, farti ragionare un attimino sul fatto che eh, spesso e volentieri eh, ci sono cappe che eh, possono prendere fuoco, cappe che possono esplodere e se non l'hai letto ti consiglio vivamente di andare a leggere l'articolo che ho creato apposta che era proprio un qualcosa del tipo come non, eh, non far esplodere il tuo laboratorio, evitare che vada in incinere il tuo laboratorio e la tua cappa chimica ho deciso di documentare e di mettere un pochino di foto perché insomma, non volevo fare un, un vero e proprio terrorismo eh, su ampia scala ma ho messo forse 5 o 6 foto di cappe chimiche eh, che sono andate letteralmente in fiamme e da quello che potrei vedere, potrei vedere uh, si vede chiaro e si denota dalle foto è la cappa chimica che è andata in fiamme non è il laboratorio che è andato in fiamme per altri motivi che poi ha coinvolto la cappa no è palesemente la cappa chimica dal quale si è sviluppato l'incendio che poi magari ha dato eh, seguito all'incendio del, del laboratorio piuttosto che incidenti, infortuni e quant'altro quindi è, eh, parte veramente dalle cappe perché succede questo? succede perché eh, si fanno cose sbagliate eh, sicuramente non si fa l'idonea manutenzione e questa è già una problematica grandissima, quindi non vengono pulite non vengono tenute nel modo corretto, vengono utilizzate e impiegate nel modo scorretto quindi anche proprio stesso l'utilizzatore spesso volentieri utilizza le cappe nel modo inappropriato è da dire che ci sono alcune cappe che non sono proprio a norma non dovrebbero essere neanche nei laboratori, non dovrebbero essere più utilizzate sono le cappe in legno ad esempio perché una cappa, attualmente se, se si decide di acquistare una cappa, eh, ad esempio cappe a estrazione totale, ducted, eh, vanno sotto la norma UNIEN 14.175 Questo eh, comporta che a livello strutturale abbiano eh, dei materiali, eh, siano costruite con dei materiali che siano ignifughi il legno tutto è tranne ignifugo Quindi, c'è questa discordanza tra il vecchio e il nuovo e eh, sul vecchio soprattutto, eh, visto che si mh, concentrano queste cappe eh, di vecchio tipo, vecchia concezione, in ambienti universitari ad esempio, in ambienti molto più vecchi, eh, generano dei rischi non indifferenti anche perché eh, spesso e volentieri vengono usate eh, tantissime tipologie di sostanze chimiche eh, il, il più sono infiammabili e quindi questo può creare dei veri e propri problemi nel tempo i vapori che si vanno a eh, diciamo addensare, a condensare all'interno di quella che può essere una cappa eh, operatori che ripeto lavorano nel modo scorretto una serie magari di coincidenze che portano e possono portare a eh, incendi, piccoli incendi che possono diventare grandi incendi o vere e proprie esplosioni eh, in questo mettiamoci pure che qualcuno si diverte e ci mette anche qualche bombola eh, vicino alle cappe, mi viene da sorridere ma non, non, ci sarebbe poco da ridere vicino alle cappe così da essere sicuri che se bisogna fare il botto bisogna farlo come si deve, a chiamarle quasi le imprese bin laden detto, da questo punto di vista o con collegamenti strani tra armati e cappe fatti in malo modo insomma una serie di eh, problematiche di situazioni che possono aggravare la condizione allora che cosa fare? sicuramente il consiglio è quello che se è possibile fosse possibile cambiare le cappe subito eh, si può fare anche un discorso diverso, eh, all'interno dei laboratori ci sono varie cappe, a volte sono cappe più nuove a volte cappe più vecchie eh, all'interno dello stesso edificio ci sono cappe più nuove e cappe più vecchie che in un tempo magari sono state acquistate e anche se le realtà interne sono complesse e complicate, e le conosco bene sarebbe da prendere un po' in mano la situazione con polso e ridestinare quelle che sono delle cappe per scopi più pericolosi quindi magari l'utilizzo dei cancerogeni oppure magari cappe che lavorano sintesi eh, dove viene fatta sintesi e quindi vengono miscelate chissà quali sostanze che poi danno vita a altre nuove sostanze chimiche non si sa che cosa esce fuori eh, e quindi queste cappe magari dotarle eh, dare in dotazione una cappa che è più recente, più buona cappe dove, faccio un'ipotesi banale, eh, viene magari analizzata le urine e quindi devono abbattere solamente i vapori in termini di odori del, dell'ambiente destinarli una cappa in legno questa potrebbe essere una riclassificazione interna con il parco macchine che si ha eh, mischiando un po' il, eh, il discorso proprio internamente di eh, destinazione d'uso questo ripeto capisco che è difficile, capisco che è complesso eh, ogni professore ha le sue cappe, non le vuole dare, non le vuole cedere si nel suo laboratorio, ci sono di diattribbe interne, problematiche varie ne conosco tantissime ma nel bene comune nella sicurezza comune bisognerebbe avere un po' più di consapevolezza che queste cose prima che accadano, e dopo dice oddio e eh, non avevo i soldi non potevo e eh, non è colpa mia e eh, dovevo essere qua e eh, dovevo essere di là si possono fare tante cose tante scelte mm, ci sono anche per quanto riguarda le cappe in legno dei prodotti che potrebbero essere dati Io ho fatto una ricerca tempo fa ho fatto un articolo anche su questo dove eh, si, poteva dare, si può dare una mano o più mani di, di prodotti che rendono il, il legno diciamo, non ignifugo al 100% perché questo sarebbe impensabile ma di ritardare quelli che sono eventualmente eh, la fiamma, ritardare il, la propagazione dell'incendio eh, perché questo è un qualcosa che, che è fattibile che si potrebbe fare eh, insomma diciamo che di accortezze se uno vuole qualcosina si può fare soldi eh, ahimè vanno spesi, cioè si devono spendere per poter sistemare eh, le cose eh, quindi uno deve scegliere tra comprare una cappa nuova piuttosto che eh, dargli un prodotto che attutisca sicuramente destinarle nel modo adeguato eh, per lavorazioni più pericolose cappe più buone e per azioni meno pericolose lavorazioni meno pericolose cappe diciamo meno recenti e meno buone già questo potrebbe essere un, un valido, un valido, una valida soluzione all'interno dell'articolo del quale ti, ti parlo e se avrai piacere di leggerlo troverai varie cappe chimiche che ti dicevo ma tra queste troverai, eh, spunta vediamo se la riesci a trovare prima di arrivare in fondo all'articolo a capire qual è anche una cappa biologica questa cosa è molto particolare perché al di là che anche le cappe biologiche hanno un'elettronica, anzi più delle cappe chimiche eh, in termini di elettronica, di, di regolazioni e quant'altro magari hanno motori interni no? però questa cosa è difficilissimo che scaturisca incendi quando è che si eh, verificano incendi sulle cappe biologiche? si verificano quando persone che non hanno minimamente capito il funzionamento delle cappe che ancora sono rimaste indietro 100 anni e pensano che la cappa si accenda on off una cappa chimica uguale a una cappa biologica, una cappa biologica uguale a una cappa by hazard con questa confusione in testa, capisci che spostarsi da una cappa chimica con i propri solventi infiammabili e andare su una cappa biologica perché quella è libera o perché oggi il mio collega è andato in ferie una settimana, non ho tutta la cappa per me. È un qualcosa che può mettere veramente in difficoltà. Perché? Perché le cappe biologiche hanno dei motori all'interno che non sono minimamente studiati per vapori mh, infiammabili. Quindi che succede? Che non sono motori anti scintilla, non sono motori, eh, ripeto, eh, strutturati, costruiti per prevenire un rischio di incendio, di fiamma dovuto a che cosa? A eh, magari una scala calorimetrica che viene messa dentro una cappa biologica, i vapori viene spenta la sera, i vapori eh, che salgono e vanno a saturare il vano K, quando la mattina il tecnico inizia a lavorare e decide di accendere la cappa, ecco che in quella fase dando corrente alla cappa, alimentandola, potrebbe scaturirsi un incendio, un'esplosione vera e propria dipende da tante altre cose, tante coincidenze, da tante altre accortezze da anche da, da, quanti, da quante sostanze sono state emesse, da che vapori che sono stati generati da quanto è infiammabile la sostanza che c'è all'interno, da, da tantissime cose ma siamo e dobbiamo essere stra d'accordo su una, una cosa in comune, la cappa biologica sicurezza biologica o biologica eh, vai, vai poi a vedere le differenze che sono due cappe completamente differenti quindi la K Bazzard o la K biologica non devono MAI essere, ti sottolineo, MAI essere utilizzate con sostanze chimiche MAI ok, <ride> mettiti bene impresso questo non una volta ogni tanto no MAI ma sai quella volta che MAI ecco, MAI utilizzare una K biologica o oh, by hazard, quindi di sicurezza biologica per sostanze chimiche inteso in termini di eh, eh, solventi e quant'altro se poi eh, fai invece eh, manipolazioni ed hai bisogno di una cappa per lavorare dei cancerogeni come il, eh, i chemioterapici che eh, in questo contesto allora puoi eh, utilizzare quella che è una sostanza chimica inteso in questo senso per, con la tua K, anzi devi perché in questo caso la cappa idonea è donna, una K by hazard di tipo H con filtri epa anche sotto il pianale e via via dicendo ma tranne questo, uh, questo caso tutti gli altri, cioè se tu hai da uh, lavorare con sostanze uh, infiammabili non devi mai andare a lavorare e non devi mai lasciare sotto K uh, quello che è il uh, il tuo il materiale, le tue sostanze chimiche, assolutamente. Questa cosa non dovrebbe essere fatta neanche sulle cappe chimiche, eh? ora non per la parte legata prettamente agli incendi, ma proprio per una parte anche di sicurezza, perché magari uno lascia lì barattoli, lascia lì il proprio prodotto, spegne la cappa perché di sera in genere viene spenta, quando torni, anche se abbassi il, lo sportello, diciamo il vetro frontale, non è detto che... Il, i vapori non fuoriescono dalla cappa cioè, anzi quindi spero vivamente che ti sia stato utile e ti siano stati utili questi consigli e vai sul nostro canale youtube iscriviti su, sul canale in modo tale da essere aggiornato sui video che mando che, che farò nuovi e visita www.gizzard.it perché troverai tantissimi articoli molto più dettagliati con foto e quant'altro il video serve solo per darti un, uno spunto veloce ok? ti ringrazio ciao a presto